Manchiamo tutto? Ah, Respirate questo ossigeno. Una nuova live e di nuovo mercoledì. Senti, senti la puzza di merda. È mercoledì, sono le 21.30, quindi seguiteci su Twitch. Abbiamo un gruppo Telegram dove potete interagire con noi, chiacchierare, fare i vocali, entrare nelle chat vocali, insultare nei file, eccetera. Soprattutto. Abbiamo un canale YouTube. Dove carichiamo il meglio delle live, sempre che esista Commentate, lasciate like, fate condivisioni e partiamo Partiamo perché Marco ha questa miss da regista polacco Meravigliosa, con questa specie di luppetto nero, no, ma senza il collo Appena tolto i capezzoli Noi abbiamo ucciso il principe demone durante la scorsa live Andate a recuperarvela, o aspettate il video, o fate entrambe le cose Caos ribollente, scaglia un grumo di caos che ribolle ed esplode questa piromanzia, che incarna la fiamma morente del principe dei demoni, evoca un grumo di caos all'impatto a un gumi come questo. Ma è interessante, interessante, no. sarà un piacere mettere i sottotitoli come sempre. Mi raccomando l'accento sulla A. I resti caotici oh, ah. dell'ultima fiamma alimentata da un antico principe dei demoni, sopravvissuti sotto forma di artigli letali. Torniamo al punto del discorso. Ovvero, alla città d'Anelli. Allora io intanto leggo. Tu, continua pure a toccarti. Sì, sì, sì. Allora. Aspetta, ho droppato, eh. Lancia del Signore degli Anelli, brandita dai cavalieri degli Anelli, le armi dei primi uomini, furono forgiate nell'abisso e manifestano ancora deboli segni di vita. Per questo motivo gli dei sigillarono il loro potere, e quello di coloro che lo utilizzavano, con il fuoco. Eh, il cavaliere. so che problemi hai ma penso che siano eh, guarda yeah. ho chiesto ma nessuno mi ha saputo rispondere la seconda cosa che abbiamo droppato fortunellamente che un ragazzo uguale identico cioè neanche tra diversi pezzi del set posso capirlo che eh, non hai voglia di aggiungere di scrivere o di pagare qualcuno che scriva un copywriter però addirittura la stessa cosa tra il set e l'arma io Mi devo diamo. trovare una cosa di cui ci ha parlato l'uomo di latta cioè l'app e me lo ricordo solo per grazie alla battuta di Alessandro, <ride> ah, Alessandro. che potete recuperare nell'ultimo video pubblicato Alessandro sta morendo Alessandro si è frizzato mm. Alessandro si è frizzato Come cosa si sei diventato si un, qua un qua? pisello un pisellone Pisellone? Si, si si trasforma qua. Che bello. Puoi farlo sì, tutto così sì, il ehm. gioco? Bellissimo. Vogliamo diventare un'umanità. Eccola qua. A ah, me stava bene anche restare un pisellone di pietra. Eh. E dobbiamo fare lentissimamente. Sì, bello. Questa, eh, questo è per dare più emozione, più ritmo. Mamma mia, non sto più nelle palle. Fino a qua, dove c'è un camino e scende una scala. Mm, Perché che emozione. Un'umanità. un'umanità. Perché ecco. sì, anzi, che avrebbe più senso. Scudo <ride> della testa di drago. Questo scudo duro come la pietra, un po' come Alessandro, è stato richiamato dal cranio di un discendente dell'arcidrago. Un po' come gli Alessandro. Stessi, parte, esatto, <ride> furono gli dei stessi a ordinare ai Cavalieri degli Anelli di prendere parte alle spedizioni per distruggere i draghi. Ah, questo è il monumento della purificazione. Beh. Allora io tocco, eh. Tocca. Tocca il guano dei gabbiani sì, sì, sì. Qua. Posso richiedere la soluzione, non ho alcun peccato, o la dissoluzione. La tua maledizione può essere annullata per 10.100 anime. Vuoi annullare la vacuità? No. Perché siamo il re dei vacui. Ma, dato che abbiamo trovato questo monumento, adesso possiamo andare da un'altra persona e perché? dirglielo. Siccome mi piaceva tanto il suono che avevi messo nell'ultimo video sulla mia battutona, allora potete dire l'app store eh? tra l'altro non ho trovato l'app quindi quello che potrei fare adesso è andare a vedere se dove penso che sia e se non è là uh, proseguiamo eccolo eccolo eccolo eccolo eccolo aia ah, yeah. mm, corro Che suspense eccoci qua la torre questo luogo è estremamente importante allora attenzione perché qua forse potremmo ritrovare l'app ecco qua vedete ha lasciato i drappi di nuovo il cavaliere schiavo i drappi rossi e eh no vedi non c'è più l'app qua mm. E quindi abbiamo perso l'app. Prova a tornare su. Doveva, doveva darti la lastra, non te l'ha data. Ma guarda un po', hai trovato il tesoro. Eccellente, sono sicuro che ne farei buon uso. Vorrei fare un brindisi della tua salute. Col decotto di Sig. Chi è che ci donava parte delle cose di Sig? Alessandro, tu te lo ricordi? No, ma sposto. potrebbe essere un question time. Il gigante sulla torre. Patches. Grey Rat. Question time. Ecco qua il secondo step di Patches. Ti piace Ma la mia sono posizione? Sì, alla Lily Gruber. Che meraviglia, trovassi qui fianco a fianco. diretti entrambi alla stessa destinazione. Mi è rimasto qualche sorso di decotto, sempre lui. Un altro mizio. Alla my mia ricerca, ricerca e alla tua missione e alla gioia che ci aspetta. Culinaria. Culinaria, ragazzi, tutti col culo in aria. Quando lo troverò, tutti i miei ricordi torneranno. Chi ero, come mi chiamavo, quali erano le mie ambizioni e il rancore che portavo. È solo un'impressione, ma credo di essere stato pieno di rancore. Non prendetela con me, ho detto che è solo un'impressione. Ah, yeah. Ed eccoci qui di nuovo. Come procede? Non trovo il monumento e dire che l'ho cercato ovunque. E se non fosse mai esistito, non so proprio cosa fare. Parliamogli del monumento, così lui andrà al monumento e visiterà il monumento e sarà purificato dal monumento. Mi hai certezza? Ti chiedo scusa. So che non mi mentiresti mai. Grazie, grazie davvero. Mi manca molto, sto per ricordare tutto. Lo devo solo a te. Io sono un tuo amico, non mi importa quello che scoprirò e non mi importa il mio passato. Se vuoi, concedimi l'onore di essere un tuo vero amico, ora e sempre. Ah, comunque, adesso lo voglio dire in diretta, ci hanno fregato la thumbnail in un video di Leandro. Eh? Uscito quattro giorni fa, andate a vedere la thumbnail del uh, Natale a Iritil, prego. Però vabbè, eh, d'altronde eh, dobbiamo imparare la dura legge eh, del gol, sì. Del gol, sì, che loro sono famosi, e noi no, quindi hanno ragione loro. <ride> esatto. Oppure peggio, peggio, adesso vi spiego io cosa abbiamo fatto. Abbiamo visto la loro idea, ci è piaciuta tanto e l'abbiamo caricata su un video vecchio. Adesso Non è che devo fare la lezione di alimentazione, però non è che mangiare le cose proteiche eh, solo perché devo avere devo giocare a scacchi sull'addominale ma guardate teo oh. mentre tu parlavi di stronzate io Beh. ho ucciso midir bene bravo ci vuoi un applauso bravo hai fatto quello per cui facciamo questa cosa hai giocato bravissimo sì. bravissimo. ci vuoi credere c'è una parete invisibile qua da qualche parte Dov'era? questa se non sbaglio eccola qua Comunque, diventare muscoloso come Rambo no, ma almeno andare al mare e non venire preso per il chiosco delle granite, quello sì, non mi darebbe fastidio. Nell'era delle idee, i pochi cavalieri donna impiegati nella caccia ai draghi utilizzavano questo miracolo per evocare un arco da cui scagliare frecce di fulmine. Queste sette colpiscono a grandissime distanze. Si dice che venissero utilizzate per accecare i draghi. È bene però ricordare che le storie più meravigliose sono sempre abbellite con eccessivi particolari la statua di Gwyn che dà una corona simile alla sua a un pigmeo e poi l'app l'app seduto mm. come Patches dimostrare la gratitudine prosegui su questa strada là già c'è incustodito un tesoro di grande valore Ti cambierà la vita mm, certo ecco qua la signature move di Patches Oh. sai a me cosa piace del Natale l'uomo è stato corrotto dalla verità in ogni epoca e a quanto pare ma queste sono qui per uno come me privo di qualunque desiderio mondano cosa ridi? sempre cosa in mezzo ai coglioni eh sì. forse questa è la nostra natura Pregherò per te, una buona anima oscura a te. E se ne va. Ecco qua, l'armatura di Lapp, leggiamola. Elmo d'acciaio dello smemorato Lap. Questo elmo di piastre copre completamente la testa, senza lasciare neanche un centimetro scoperto, e offre quindi una protezione eccellente. Un metodo ideale per coprire le vacue fattezze del proprietario e nasconderne l'identità. Un'altra braccia, grazie per il consiglio, la usiamo subito. E poi colpiamo il cavaliere senza spada e scopriamo un passaggio segreto. Mamma mia, quanti passaggi segreti! Ornamento di Filianor. I lancieri della chiesa vegliano sul sonno della principessa. Questa decorazione, un panno dorato in tessuto con lo stemma di una giovane pianta, Prova che il compito è stato portato a termine con successo. I cavalieri della principessa ostentavano questi fregi con orgoglio, facendoli garrire per la punta di lunghe lance cerimoniali. Ci ritroviamo in una piccola chiesetta. Semplice veste antiquata e bende viola. Un sacco di roba da leggere prima del boss, eh? Veste comune, proveniente da una terra di antiche stregonerie. Le decorazioni dorate pulsano ancora a causa di un debole residuo magico. Ma questi abiti non sono stati pensati per l'utilizzo in battaglia. Tanto tempo fa, un gruppo di missionari visitò la città d'Anelli e il più giovane decise di rimanere. Fu lui a diventare il primo lanciere della chiesa di cui si abbia memoria. Ed ecco qua. Siete pronti? Sono tutti un... pronti. Anzi, stanno insinuando che stai cincischiando per non fare il boss. Potrebbero aver ragione. Paura, eh.